Che è Bye. <gasps>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 E sento gli astema o cielo, e sento l'aria che pogna sta carne, e sento gallo infame, vicino a morte a Cristo che mi ricorda o tradimento. Vogliamo sentire un attimo l'autrice. La, la no, per me la poesia è un'espressione un dell'anima, io scrivo di getto, è un linguaggio dell'anima. Come eh, tutte le altre forme di arte.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 anche come cantante anche se come persone... attrice vabbè, eh, sto anche sperimentando l'arte mm. drammatica uh, cerco di esprimere tutte le esigenze espressive della mia alma sì. e uh, come poetessa scrivo già da, uh, sin da bambina, non 10-11 anni e, ed, è, ed era un momento liberatorio uh, un esige... cioè un, un... e, e, e l'anima che ad un certo punto Uh, entra in uno stato di, di trance, uh, una forma mistica e, e che uh, si esprime uh, attraverso il linguaggio della scrittura, mentre uh, per la pittura... Uh, uh,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 l'arte in, in tutti i suoi linguaggi e, e di promuovere i messaggi di pace, di solidarietà, di amore, di amore, di amore, di amore, di no, eh? A proposito amore, di amore, di amore, Sì, senso. assolutamente sì, eh, infatti eh, stiamo appunto con Chiara di amore, di a di amore, di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 eh, è stato un grande piacere conoscere eh, lei che non, non conoscevo, quindi eh, andrò a leggerlo assolutamente. Lei eh, ti mancava un grande piacere. Sì, <ride> Ma io adesso... non solo lei, tutti voi, io <ride> sì, sì, sì, conosco qualcuno con, con cui ho collaborato, eh, la Milena Petrarca sì, con cui ho collaborato, eh, la Milena Petrarca sì, che è, è, è stata anche premiata di nuovo come premio Otto per la terza te. volta. È la presidente della maglia Grecia Latina New York eh, con cui ho collaborato. sono baci... sì, Anche lei, è, la lei è una delegata anche per New York, una viene sì, sì. <ride> in poi lei ci parlerà del suo impegno su questo premio eventualmente. E quindi eh, questo nuovo. Anno 22, speriamo che sia un che si portatore di cose belle, di ripresa, sì, sì. Eh, di creatività e, e di diffusione di, di tutto il messaggio artistico portato avanti da Bruno Mancini con l'Associazione Vino. Eh. Benissimo, allora un altro applauso.